Non so se voi lo sapete, ma anche Google ha iniziato a fare mappature di sentieri. Ha iniziato dopo di noi, dopo che ci siamo sentiti tante volte, dopo che siamo andati là, dopo che ci siamo scambiati un sacco di informazioni, maledetto a me quando non ho fatto firmare un accordo di riservatezza, però fatto sta che Google ha avviato un progetto che si chiama Tracker per la mappatura di sentieri. Quindi questo è, eh, diciamo così a prima vista, un competitor evidente e ovviamente strapotente. Però vediamo noi abbiamo delle armi dalle nostre parti, il nostro zaino in principio è più leggero, il nostro zaino pesa 6 kg, il loro ne pesa 18 e per chi di voi va in montagna sa bene che portarsi sulle spalle 18 kg se vuoi camminare insomma, devi essere un animale. Poi sono i contenuti, come dicevamo prima, i contenuti sono rilevanti perché eh, rendono un sentiero interessante, rendono interessante qualcosa che altrimenti sarebbe noioso. Eh, le relazioni più facili con i clienti, ovviamente se c'è un ente parco o una realtà neanche troppo grande che vuole fare una mappatura su commissione, su commissione non riesce ad andare a Google a dire senti Google vuoi venire a mappare qua. Con noi invece è tutto molto più facile perché noi ci contatta direttamente, organizziamo le mission, andiamo a fare queste mappature e in ultimo, last but not least, i sentieri sono tantissimi, non li, hanno mai mappati, non li ha mai mappati nessuno, quindi sono centinaia di migliaia di chilometri. Come dire, se Google va in Austria noi andremo in Svizzera. E poi dopo se noi riusciamo a essere talmente bravi da riuscire a realizzare un prodotto che è molto vicino a loro dal punto di vista qualitativo, nulla vieta che in un futuro Google da, tra, da competitor diventi una possibile exit, nel nostro caso la migliore possibile. Ovviamente siamo entrati in contatto anche con Bing e con Badoo per questa cosa, però diciamo così, stanno tutti alla finestra e cercano di vedere se siamo davvero capaci di fare quello che abbiamo promesso. Questa cosa mi fa dormire la notte ovviamente.